Mi maggiore settima ancora, sbagliate a scriverlo, poi il diesis minore settima, il tutto sul nono tasto. La major 7, si bemolle major 7, si major 7, quindi le riteggiature rimangono identiche, ci si sposta solo di un tasto alla volta. si arriva al si maggiore 7 poi re diesis minore 7 sol diesis minore 7 la maggiore 7 sol diesis minore 7 fa diesis minore 7 mi maggiore 7 re maggiore 7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 Eh, sì, maggiore il primo accordo proprio che lui prende così in realtà si può suonare anche così oppure così oppure eh, con i rivolti pure cambiando voicing, eccetera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 minore settima, eh, minore normale, l'accordo di settima, l'accordo eh, diminuito, ad esempio lo prendo di solito così, è diminuito settima, oppure diminuita. quindi per ogni tipo di accordo io mi faccio un paio di viteggiature un paio di modi di suonarlo quindi posso fare anche tutti chiusi tra virgolette quindi si, si maggiore re diesis minore sol diesis minore mi maggiore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 Col minion suono il Fa, quindi la quarta. Tolgo il Fa, diventa maggiore. Quindi suono il Mi. Col pollice suono la tonica.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 Eh, vi porto un altro esempio un brano sempre di Johnny Mitchell ehm, Eira Eira spero si pronuncia così eh, andate a esaminare l'introduzione di, di chitarra qualcosa del genere non è semplice Proprio la caratteristica dell'introduzione di questo brano secondo me è la nona. Qui siamo in Do diesis minore. Prende questo voicing qui e alterna la nona con la decima minore. E tonica quinta